Tchau. Ho deciso di inaugurare una nuova tipologia di tutorial non sono dei veri e propri tutorial ma sono proprio delle risposte rapide utilizzando diciamo le domande che giornalmente trovo nei social e quindi cercando di dare una risposta magari a piccolissimi problemi voglio sfruttare questa cosa per realizzare però una risposta che sia poi dopo un qualcosa che rimanga un po per tutti quindi oggi mi sono imbattuto in una domanda di un collega e avendogli chiesto il permesso di utilizzare appunto la nostra corrispondenza vado a realizzare un piccolo filmato per dare la mia risposta a questo problema vediamo e siamo dentro final cut ho preparato una timeline di esempio il problema di cui si parlava era quello di andare indietro nel tempo per prendere un titolo già fatto, andiamo a vedere qua ci sono dei titoli già pronti come questo, quindi immaginiamo di essere intorno ai 17 minuti, ovviamente non lavoreremo con uno zoom così ma lavoreremo un po' più concentrati all'interno della nostra timeline, arriva il momento in cui vogliamo utilizzare un titolo che già abbiamo usato, vogliamo modificarne poi ovviamente i parametri ma usare lo stesso tipo di titolo. Qual è secondo me un, un modo rapido invece di andare a scorrere indietro così, cercare il titolo, provarlo, dopodiché eh, selezionarlo, copiare e poi andare a scorrere di nuovo e andare a ritrovare il punto dove dobbiamo mettere il titolo, una soluzione secondo me potrebbe essere questa. Diciamo che siamo arrivati in, da queste parti nel montaggio e ci rendiamo conto che qui dobbiamo mettere un titolo. Facciamo, mettiamo un marker, torniamo indietro al marker precedente, non ci piace, andiamo a quello ancora prima, non ci piace, andiamo a questo, ok, questo è il titolo che vogliamo, copiamo e andiamo avanti nei vari marker fino a ritornare al marker che avevamo appena messo e qui andiamo ad incollare. Quindi in pochi secondi siamo passati da un luogo all'altro utilizzando i marker e utilizzando la tastiera all'interno del progetto. Vi faccio vedere allargando a tutto. Facciamo un altro esempio, arriviamo qua, dobbiamo mettere un titolo in questo punto. Prima di spostarci mettiamo un marker, dopodiché ci muoviamo rapidamente per tutti i marker alla ricerca del titolo che ci interessa. Ci interessa questo titolo, a questo punto copieremo questo titolo e ritorneremo nel punto dove dobbiamo incollare lo stesso titolo. Io personalmente ho messo il, la gestione dei marker nella virgola e nel punto, eh, i due tasti che sono vicini alla M di marker, tanto per avere un riferimento, utilizzando però il, il comando, come vedete qua, eh, Command Previous Marker sulla virgola e Command Next Marker. Utilizzando questi due tasti, anche se si è molto zoomati nella timeline, anche molto concentrati in una zona ristretta della timeline, in un attimo ci si può fiondare esattamente in punti differenti utilizzando appunto i marker. Bene, con questo è tutto. Spero che questa mia idea o metodo per spostarsi rapidamente alla ricerca di un titolo possa essere utile a qualcuno o che possa fare da stimolo a trovare altre soluzioni e nel caso eh, fatemi sapere perché la cosa migliore è quella di condividere le soluzioni. Ciao a tutti e alla prossima!